Salve cara amiche ed amici, ecco che mando sono un po' misterioso oggi. E non mi arrivano le cuffie, allora poi dovrò manna disorganizzazione che cos'è. salve cari amiche cari amici come voi tutti sapete è morta eh, raffaella carrà è morta dieci giorni fa e io volevo fare questo video volevo fare questo video da ben dieci giorni soltanto che ho avuto un grave imprevisto cioè ho avuto un grave imprevisto buonasera giorgio scanu grazie mille ho avuto un grave intervisto perché più di dieci giorni fa è morta una mia zia e quindi io mi sono scordato come si fa a... comunque volevo parlare appunto di Vediamo un po'. niente ogni volta devo iniziare da capo perché qua c'era l'opzione di di fare vedere e ciò il brown swear che è lento si, si è fissato sì. free friend therese forse non era stream lab però dicevo è morta raffaella carrà che è stato una cosa è stata una cosa che ha colpito molte persone però a mi è morta mia zia che è stata una cosa che ha colpito a me quindi non ho potuto fare questo video prima perché ero gravemente commosso da quanto gli è capitato a mia zia, poverina. E che vuoi? E ognuno ha i problemi suoi. Ah, ecco. Che c'è una latenza bassa e niente, e vi, vi invito se volete a partecipare a questa live. e uh, touch the link to be on my on my... oh che bello ho cambiato qualcosa qua qua non c'è nessuno che vuole entrare in live Ah ecco, adesso ho capito, va bene. Ciao Santeno, condiviso. Bene, grazie. Allora vi dicevo, già c'ho tre like, che è morta la eh, Raffaella Carrà. E purtroppo mi è venuto questo banner che non so a che cosa si deve ma adesso penso subito a togliere questo banner un po strano Ah, ecco mi metto così così poi voi potete guardare il mio giratino che sta lì dietro vediamo lì dietro è una pena perché è stata una persona che ha fatto molto per lo spettacolo italiano e che ha colmato con la sua presenza milioni di televisori e... Si vede che con questa camera, appunto, non, non posso fare vedere i chat. Hello Teres. Ah sì, you are the only the only best friend that follow me now. ecco chat privato nessuno configurazione ah, adesso ho capito e perché io sto utilizzando una camera che ciao sen... Non moliamo, Santen, grazie, sei troppo gentile, eh, devo aggiustare qua i banner perché meglio ecco cancello un po' di banner qua sì adesso ho capito perché sto utilizzando una camera 3x4 e quindi allora vero raffaella era una brava artista e eh si sì, era realmente una professionista e poi ha portato la canzone italiana in giro per tutto il mondo la conoscevano in spagna la conoscevano in america latina la conoscevano la conoscevano realmente dappertutto mi sono spostato in modo da dargli un po di protagonismo la conoscevano realmente dappertutto e naturalmente La sua fortuna, il suo esito commerciale, ha anche giovato all'economia italiana, ma anche a, alla possibilità che la discografica che la registrava, eh, dava a altri artisti perché il suo successo dava l'opportunità ad altri di, eh, di pubblicare. Ah, Un'altra cosa, mi ascoltate con l'audio? giorgio scanu confermi che si ascolta l'audio che mi sto registrando con questa web che finalmente filma e non in una, una risoluzione 4 a 3 ma è lo stesso una vecchia web camera, ma mi fa di 16 a 9 per quello che io sono stato molto tempo cercando di sperimentare di mettere i i chat qui accanto invece non usciva nulla perché la o telecamera filma 16 a 9, però vorrei avere una tua conferma sul fatto che eh, sul fatto che mi possiate ascoltare pienamente senza nessun problema mi ascoltate Lo devo vedere attraverso il cellulare. Giorgio, Giorgio Scanu Si, si ascolta perfettamente. Si si ascolta perfettamente. Fantastico. Allora, vediamo di ricondividere la live alla community. nella mia qui Entrate nella mia live, vi darò il link nel chat. Oh, più di questo non posso dire. Entrate nella mia live, vi darò il link nel chat. Ecco qua in vita copia. E vediamo un po'. devo mettere un cellulare sotto così a ah, grazie si sente eh, adesso sto con StreamYard perché circa una mezz'ora fa intentavo da questo dispositivo fare una live eh, da stream lab però mi diceva di scaricare l'applicazione e io non voglio scaricare nessuna applicazione. E... Si sente bene? Ci confermo. Bene, sono contento. Allora. In questo dispositivo mi funziona meglio Stream Yard anche perché io non voglio scaricare, scaricare nessuna applicazione, ma voglio farlo attraverso. Si vede bene, forte, e chiaro, benissimo. Vediamo un po'. Qua c'ho dei, dei problemi. Eh. Ho creato molte playlist di argomenti che vi possono di sicuro interessare. Però non trovo mai la playlist che cerco vediamo un po ah, ecco perché perché non sta nella playlist questo ogni volta i brown swear i brownswear come sono lenti dopo vi, vi do dei dati su raffaella carrà dicono che purtroppo lei soffriva di una malattia della quale soffriva la madre e quindi non ci non si sarebbe potuto fare nulla per salvarla dal vivo Ecco qua, poi gli cambierò magari il titolo, verrà un'altra live di. Allora, vediamo. Seleziona. Ecco qua. perché è sempre meglio avere una finestra aperta sulla live per controllare che cosa succede come l'altra volta che un mio amico perché era un mio amico ha fatto il pazzarello non dico neanche chi Che strano che no, non compare il video ah, e costa qua ah, e costa qua. Eh. Ah, è qua. Eh. devo togliere l'audio perché è un casino questa live io faccio maronna Madonna mia, faccio, faccio casini faccio Devo togliere l'audio. Tanto, che ciò dei messaggi. Ma non mi può. Ah, de, de, vabbè. Ecco qua. Mamma mia. Allora, vediamo un po'. teres tv mi manda sto facendo caro giorgio scano che cosa stai facendo solo tre spettatori e solo due like hello eh, terese tv allora dicevo raffaella carrà è morta il 5 eh, il 5 giugno adesso siamo al 10 quindi eh, 15 giorni fa se ne è andata ci ha lasciato tutti soli tutti a crogiolarci nel nostro lutto musicale però io ecco purtroppo ho avuto delle brutte notizie e mi è morta una mia zia che ci aveva un 85 anni eh, vabbè quindi io purtroppo ho dovuto superare un lutto eh, mio eh, vi dico che non è morta di Covid. Non è morta, ci dice il nostro Pierluigi Serra, il nostro carissimo Pierluigi Serra che si unisce adesso alla live, ma eh, ci ha lasciato, ci ha salutato, ci ha solo salutato, non è morta. Eh, vorrei tanto che sia così. Intanto vi ricordo per quelli che mi seguono adesso in live o quelli che mi vedranno fino a questo punto che come dice il banner sotto, questa è una live anche per conoscerci, non per fare ricambio di iscrizioni, di eh, visualizzazioni, di like, di commentari, ma per conoscerci. Quindi se dopo questa live, quando sarà finita lasciate qui sotto una vostra opinione devo muovermi in modo speculare una vostra opinione chi viene sotto questa live vi conosce e in questo modo eh, ci sarà la possibilità che magari molti di quelli che mi seguono più di 2000 persone e vi conoscano a voi e guardino i vostri video mi, mi guarda e mi conosce gente da tutte le parti del mondo dall'Alaska al Vietnam la Cambogia Sri Lanka Somalia e quindi ecco questa è stata una breve parentesi e mi raccomando quando finisce questa live se volete avere più amici commentate questo video in modo che anche altri vi possano conoscere però non è morta ci ha solo salutato mi piace il tuo linguaggio caro Pierluigi Serra perché sei molto poetico a me prima della carrà qualche giorno prima credo oppure quando è morta la carrà da circa una settimana dieci giorni è morta mia zia agli 85 anni e lei, io gli ho parlato al telefono messi prima e non mi ha salutato eh, lei è morta per me eh, vorrei avere il tuo ottimismo allora è ancora con noi ah va bene sì e infatti la conoscono milioni di persone nel mondo ha venduto milioni di dischi e probabilmente eh, dopo la sua morte nel mondo hanno iniziato ad ascoltarla anche persone che non avevano ascoltata prima, almeno avranno ascoltato un brano in YouTube. Quindi sì, è rimasta con tutte e tutti noi, però voglio dire, è rimasto il suo ricordo. Ecco come io mi ricordo di mia zia, magari il ricordo di mia zia non è rimasto fra molte persone. Il ricordo di raffaella carra è rimasto in tutto il mondo soprattutto in internet gente che magari non sa chi è però ha saputo della della triste notizia e adesso sanno eh, una perdita del genere potrebbe essere compensata solo dal ritorno di giacomino seminale pierluigi serra non so chi è giacomino seminale eh, non avrei idea non, scusa la mia ignoranza forse musicale o forse la tua sembra si presta a essere una battuta comunque caro eh, il mio amico pierluigi serra qua non so perché si può prendere il link per la per l'adesione e non te lo da direttamente. Comunque, qua, come potrai vedere, qua metto il, il link per partecipare alla live. Caro Giacomino Serra, se vuoi entrare nella live, mi faresti un piacere. Ti attendo come invitato aggiungo alla live magari ci facciamo una chiacchierata e questo lo dico a tutte e tutti voi mi raccomando se volete entrare eh, nella live siete ben attesi e io sarei tentato di condividere prima di dirvi le notizie eh... Prima di dirvi le notizie più importanti su questa triste vicenda riguardo sempre che il bronzer me lo consenta volevo entrare in Ecco, volevo bueno, entrare in Facebook. ma c'ho dei problemi. Vediamo se posso entrare in Facebook. Perché ti chiedono sempre conferma l'identità, bla bla bla bla bla bla bla. Allora, niente, metto soltanto per quelli che mi seguono. Così. Così dicevo. Vediamo di condividere però. Ecco. 48 di batteria allora ho condiviso in facebook che altro posso fare se non leggere qua e si deve ricaricare la pagina ormai google chrome eh, è stato questa informazione ricorretta 35 minuti fa di wikipedia quindi di wikipedia ci possiamo fidare raffaella Carà, nome d'arte di raffaella maria roberta pelloni bologna 18 giugno 1943 Roma, 5 luglio 2021. È stata una showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi della fine degli anni 60. Fino alla sua morte, durante la sua lunga carriera, è diventata un'icona della musica della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna e latinoamerica America. Nel corso della sua carriera, come dichiarato da lei stessa in un'intervista sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ha venduto oltre 60 milioni di dischi e durante una puntata di Domenica In condotta da Pippo Baudo, in cui era ospite, ha dichiarato di possedere 22 dischi tra platino e oro. Nell'autunno del 2020 il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo definendola l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso. Mazza, io questo non lo sapevo. ciao sera ben ben approdato go go grande tempismo bene perfetto io ho messo ho voluto perdere tempo mettendo il like del live il link della live in facebook eh, e non è entrato nessuno eh, adesso qua mi dice che c'ho quattro spettatori e sono molto contento perché per me è un bellissimo record avervi tutti quanti qua nella, nella la live e se voi vedete ho messo il link se voi fate click su quel link eh, potrete entrare nella live naturalmente se ne avete voglia e possibilità in questo modo ci attiamo tutti insieme però non ve ne andate perché poi io ritorno e controllo che continuerò a parlare della carra il problema è che ho qualcosa nel forno adesso vengo ciao Ecco, mi scuso con tutte e tutti voi se, se ho fatto tardi. Hello, Teres TV. Hello. Però ho spento il forno. mi chiederete a quest'ora perché c'è il forno acceso e io vi dico che mia madre è molto preventiva e già per la cena inizia a cucinare a quest'ora e siccome è uscita allora ma incaricato di controllare la cena e niente di meno eh, cucina nel forno in questo modo in questo modo la cucina è molto calda di sera dopo <ride> dovremmo aprire le finestre eh, dicevo eh, io ho provato questo mercoledì perché ogni settimana faccio dei video la funzione del shorts ho caricato dei shorts Alcuni non sono eh, degli shorts ma siccome sono dei brani peraltro di giorgio bracardi il cellulare li ha messi come video non in lista ma video invece per fare lo short lo devi filmare in verticale sia che tu lo abbia filmato al momento o editato però ecco, se gli dai l'edizione, magari risulta lo stesso orizzontale il video, deve essere filmato in verticale e non editato, magari. Perché uno è tentato di mettere gli effetti speciali. L'unico che puoi fare con un editore cercare un editore di shorts per fare degli tagli dei tagli e aggiungere cose. Comunque, continuiamo, continuiamo. Ah, le altre persone se ne sono andate e certo me ne sono andato io se ne sono andati gli altri comunque che c'è da dire della raffaella carà che c'è un'enorme carrellata di cose dalla biografia insomma quando era piccola eh, già agli otto anni eh, recitava in tormento del passato di mario Bonard nel 52 e quindi praticamente fin da bambina ha fatto cinema carrà in un piccolo ruolo nel film eh, compagni di mario monicelli 1963 e quindi già negli anni 50 e 60 ha fatto cinema ha fatto di tutto Altro sua madre si chiamava Dell'Utri di cognome, no? non so se è lo stesso Dell'Utri che che ha a che fare con Silvio Berlusconi. Non so, voi che ne pensate? Ecco qua, ciao Joe. Ma adesso non so se sei. Sei, ah, ciao giorgio come va non so se ti saluti a te stesso oppure c'è qua un gioco che comunque come dire è un po una live fiacca diciamo ce io io ero dell'idea di non fare più le live perché faccio sempre delle figuracce. <ride> mamma mia eh, innanzitutto che mi costa organizzare quello che devo dire più che nei, nei video e poi però sono molto seguite devo dire questo mm. è stata pure attrice Sì, è un'attrice io penso che nei, pr nei primi decenni della sua vita ha fatto più l'attrice poi è diventata showgirl con i programmi televisivi e cantante. Era completa, si sì, era molto eclettica, molto, molto lavoratrice. Ci ha rappresentato molto all'estero, e questo è stato un bene per l'Italia. Comunque, come dire. così si vede meno sfocato comunque il suo successo e il suo talento hanno permesso a molti di avere anche successo perché sai che una discografica vendendo i suoi esiti poteva poi incidere i dischi agli altri magari a persone che non avrebbero avuto logicamente il suo stesso talento e successo all'estero e forse neanche in Italia ma che potevano incidere e vendere bene ho scritto male go no jo Ah! sì eh, anche se de devo dire eh, giorgio scanu che adesso è, è anche go no jo perché e go go però invece che gogo -Go, qualcuno potrebbe in, in, in, interpretare go no jo perché sembra cinese vietnamita no go no jo è, è anche più carino anche se naturalmente gogo eh, -Go è carino come sembra lo yo yo dicono che non era casuale era molto professionale. A ah, dicono che non era casuale e eh sì, ma certo, ma tutto ciò che si fa nella tele anche oggigiorno dovrebbe essere professionale. Questo che significa che non si spendono milioni di euro eh, a casaccio. Anche le cose che improvvisano nei programmi televisivi di oggi sono improvvisazioni per modo di dire. Le improvvisazioni a Sanremo. Non dico che sia tutto studiato loro si devono preparare e poi magari lì, lì possono improvvisare ma nulla è lasciato al caso ma che fosse una persona solare con tutti sì sì questo sì naturalmente lo si capisce quello non lo si pone anche eh, simulare eh, si deve essere soprattutto professionali soprattutto ti deve piacere quello che fai e soprattutto devi avere non dico umiltà perché uno non si deve umiliare ma bisogna avere modestia modestia per eh, non credersi chissà chi non come i nostri politici che grazie alla democrazia siamo liberi di votare e poi quando li incontriamo per la strada guardandoci ci fanno lei non sa chi sono io che lo so uno che ti ha votato la gente che stai lì perché ti ha votato la gente capito. Certo, e go. Bene go. E, che dire, io ho provato gli shorts di eh, YouTube. E devo dire che è carino mandare degli shorts. Certo, io non so fino a che punto li puoi addirittura monetizzare, ma per monetizzarli non devi utilizzare la musica che ti dà a disposizione YouTube, se no non li puoi monetizzare. Il fatto è che innanzitutto devi avere molta popolarità per guadagnare con gli shorts e poi la loro diffusione dipende sempre dalla popolarità. O dal fatto che fai un contenuto molto accattivante e che lo guardino molte volte più di una volta e che lo condividano perché lo guardino più di una volta bisogna creare un video che va di in loop quindi io adesso cercherò dei tutorial dei video tutorial per sapere come fare dei loop cioè io ho visto un video che realmente volevo vedere quando finiva lo short che magari durava meno di 15 secondi perché si può fare anche di 59 secondi un minuto e invece stavo guardando cioè io pensavo che il video durasse un minuto e per un minuto ho visto i, gli stessi 5 secondi in pratica in questo modo ha fatto tantissime visualizzazioni e quindi bisognerebbe creare degli shorts che entrino in un loop e non necessariamente deve essere un perché altrimenti uno si accorge che, che sta guardando eh, un video, invece deve essere eh, eh, di 5, 10 15 secondi però che eh, l'azione finisca dove l'inizia l'azione finisca dove inizia esempio filmarsi mentre si versa del dell'acqua in un bicchiere e improvvisamente uno vede che eh, il bicchiere si svuota si riempie si svuota si si riempie si svuota e allora che succede quando si arriva a riempire il bicchiere e così la gente prima che si accorge che quello è un loop lo ha guardato dieci volte 10 persone fanno già 100 visualizzazioni, che non è come fare 10 visualizzazioni, poi lo condividono perché gli dà grazia e magari fai 200 visualizzazioni, 400. Solo che poi ci, ci sono gli improvvisati come Fiorello. Sì, forse Fiorello improvvisa però non ti credere che è un furbo eh, tu, tu vedi sanremo e pensi che vanno così nel palco e improvvisano che sono dei geni dell'improvvisazione in realtà stanno eh, tutta la mattina facendo delle prove per quello che non è che per me fanno delle prove pure sulle improvvisazioni non c'è nulla di quando si muovono milioni di euro e quando si ha un'immagine professionale Pure le battute i colpi di scena tu guarda ma lo sai chi è arrivato in studio no e per esempio gli stava parlando che sembrava che gli parlava dal video e poi appare lì dietro la porta ma se c'è già arrivato studio sì ma perché non ce l'ha detto che venivi tu credi veramente che, che improvvisano e si sì, dicono che raffaella era umile sì sì sì questo si vede i video miei sono più lunghi ora a ah, bene mi, mi compiaccio eh, perché soprattutto devi dire una storia originale perché se tu carichi e poi li metti non in elenco o privati e durano tre secondi e c'è soltanto un'immagine buonanotte buonasera buongiorno ma almeno dillo tu con la tua voce e la, la gente piace guardare o qualche cosa che abbia un valore oggettivo oppure come nel mio caso dei contenuti personali magari i video che faccio io non sono di eccessiva qualità ma soprattutto da quando sottotitolo in, 20, in 127 idiomi ci sono delle persone che guardano ai miei video perché vogliono guardare qualcosa di unico di esclusivo ma non mi fanno crescere non è vero tu crescerai più cresceranno i tuoi video e soltanto che youtube vede la tendenza dei tuoi video se eh, tre secondi eh, non hanno cioè anche se li guardassero mille volte cioè sono 3.000 secondi tremi Mila secondi non 3000 minuti e eh, devi fare dei video: ecco, non li fare più lunghi di cinque minuti, perché magari, per quello che hai da dire, un minuto e mezzo, due, bastano, 50 secondi bastano. Ma cinque eh, secondi mi sembra eccessivo. Ah. Ok, ho imparato un'altra cosa. Grazie Giorgio scanu Ok. Francesco Francesco Occurro 97. Scusa se dico male il tuo nome. Lei se n'è andata, ma il suo ricordo durerà per sempre. Su questo concordo. Noi comuni mortali saremo scordati subito. Così come succederà a mia zia che io la ricorderò tutta la mia vita ma quando i suoi parenti più stretti familiari e amici eh, non ci saranno più lei come non sia mai esistita allora beh si sì, effettivamente caramba era molto organizzato e eh, lo credo allora per quanti stanno connessi ecco io di nuovo vi suggerisco di eh, aderire a questa live se possono Scusate, non me ne sono andato ma ho sempre delle difficoltà dei problemi che non possono mancare e vedo che proprio non posso immaginarmi ecco qua scusate non me ne vado devo caricare questo perché la batteria è già è arrivata al limite e se la vedi sempre problemi sempre problemi Ah, perché sto ormai da da più che è quasi un'ora 55 minuti allora ho dovuto mettere il carica in batteria perché voglio stare con la luminosità al massimo. Allora, ah, ok. Tempo, ecco. Tempo, allora dicevo: io ti consiglio, Giorgio Scano, eh, di, di farti vedere nei video. Non so, di parlare, di dire quello che vuoi e poi tradurre a 127 idiomi o sì di sicuro qualcuno da qualche parte del mondo ti seguirà eh, a me succede che da quando sottotitolo i video eh, li seguono sempre più persone poi dovrò fare un tutorial su come sottotitolare i video a 127 idiomi chiaramente è un qualche cosa che ti dà più chance più chance è bello no che, che ti diano più chance suona bene insomma Suona meglio ora che ti diano più possibilità. Però ecco, nessuno oggi è voluto entrare chissà perché nella live. E eh, vabbè, eh, qua ciò ho trovato cercando, cercando, che poi guarda come ogni volta, eh, ogni volta, se, se i dispositivi, queste cuffiette, i, i, gli alimentatori, sempre... Non so perché li ritrovo così tutti annodati che si possono rompere, ma cercando l'alimentatore della batteria ho trovato del, del mio cellulare nokia ascia. Ho trovato queste cuffiette free hand hand, che servono, ma sono mano libere, insomma. Sono mano libere, ma sono super intrecciate che ho paura qua a strappare qualcosa perché mi fanno nervosire. Uh, Strillerei solo che sono in live e poi non lo faccio mai, non sono abituato. Eccolo qua. che dire che dire della carà che dire che, che ci ha fatto compagnia ci ha fatto compagnia nella nostra nella nostra gioventù nella nostra infanzia nel adesso speriamo non si sia rovinata questa cuffia queste cuffiette ci ha fatto compagnia è venuta a mancare io la seguivo da quando avevo da quando avevo eh, 8 anni 5 anni vorrei sapere voi cosa ne pensate della cara vediamo un po qua ecco Cambio di cognome nella prima metà degli anni '60 le fu dato lo pseudonimo Carrà, consigliatole dal regista Dante Guardamagna, il quale appassionato di pittura associò il suo vero nome, Raffaella, che ricorda il pittore Raffaello Sanzio, al cognome del pittore Carlo Carrà. Tuttavia, Raffaella non riuscì a ottenere molto successo in termini di popolarità come attrice. Tant'è che all'inizio degli anni 70, a seguito del successo ottenuto come showgirl in televisione, decise di abbandonare la recitazione, salvo alcune sporadiche ed isolate esperienze successive in alcuni film e sceneggiati tv, e di concentrarsi sulla carriera di presentatrice televisive su brete cantante, con la quale invece ottenne successo e fama a livello internazionale. Pronto, raffaella vabbè eh... allora occupiamoci purtroppo di quello che le successe alla fine cioè è morta a roma il 5 luglio morte è morta a roma il 5 luglio 2021 all'età di 78 anni cioè dieci giorni fa esatti a causa di un carcinoma del polmone malattia che aveva provocato la morte anche della madre a darne l'annuncio è stato il compagno di lunga data sergio iapino il giorno seguente si è svolto il corteo funebre che ha visto moltissime persone renderle omaggio mi sembra mi sembra che raffaella Carrà non fumasse e quindi nel caso in cui si tratti di carcinoma polmonare nel caso in cui si tratti di carcinoma polmonare sarebbe veramente sarebbe veramente molto triste che gli sia toccato che non fumava Condividete la live sui vostri social, lasciate like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie Giorgio Scano per queste raccomandazioni che fai alla gente. Bravo, fai bene a raccomandargli queste cose. O oh voi due che mi state seguendo, che poi mi, mi seguono in così tante parti del mondo che non so. Se, eh, se sapranno leggere in italiano quindi a parte tu giorgio Scano, l'altra persona forse si tratta di francesco curro o forse di giorgio di, di gogo ma ciò anche degli amici asiatici che forse loro non, non riusciranno a capire Ecco, vediamo qua mi dice Yahoo ti È arrivata. È arrivata posta, però non si apre. Questa live è una live strana, non, non, non soltanto per quello che dico, ma soprattutto per quello che, che faccio. Ecco qua a me. Un messaggio del Restream. grande attualizzazione, infatti, non ho potuto fare il video, ma dovevo scaricare l'applicazione? La, Io ho detto minga, no, non voglio scaricare nulla, e, infatti, eh, non ho, non ho fatto nulla, adesso, se mi aspettate un momento, i miei cani mangiano già a quest'ora del pomeriggio. Vengo subito un momento, eh? Che tanto poi ritorno. dobbiamo salutare deve finire la live ciao ciao ciao